Buongiorno da Roma i Fidelity 2022. Siamo nella Sala Aurelia al piano meno uno del Roma Mercure West, in compagnia di Amedeo Schembri, co-founder di Viva Audio. Amedeo, ci dici qualcosa su Viva Audio? Sì, Viva Audio l'abbiamo fondata nel 1996, eh, l'abbiamo fondata io e mio fratello Gian Pietro. E fabbrichiamo eh, sistemi per la riproduzione del suono, principalmente amplificazione, e casse acustiche sistemi autoparlanti e cerchiamo di utilizzare varie tecnologie alcune molto se vogliamo antiche come le valvole termoioniche che però usiamo utilizzando materiali anche moderni con un criterio che non è proprio vintage anche per i sistemi autoparlanti usiamo delle tecnologie apparentemente arcaiche come le trombe che però appunto cerchiamo di piegare anche con un certo livello di integrazione, curiamo l'allineamento temporale eh, in una maniera particolarmente attenta, perché così non, non suonano come le classiche trombe, con suono abbastanza eh, passionale come sono però magari con delle pro, problematiche di incoerenza varia, quindi cerchiamo di fare una cosa che sia abbastanza organica. Siete qui in collaborazione con Audio Graffiti, che è anche il vostro distributore. Che cosa presentate? Sì, con Audio Graffiti, che è il nostro distributore italiano, eh, presentiamo un impianto tutto nostro in cui c'è un convertitore analogico digitale connesso a una, un piccolo computer con, eh, in cui c'è la musica cosiddetta liquida, cioè nel senso è, diciamo, immagazzinata dentro un disco rigido che viene riprodotta col nostro convertitore digitale analogico che è un convertitore un po' particolare nelle sue accezioni e che mh, praticamente alimenta un preamplificatore nostro di linea e una coppia di parlanti eh, a tromba amplificati da mh, due amplificatori con mh, valvole termonioliche della fattispecie triodi a riscaldamento diretto che appunto implementiamo con eh, tecnologie abbastanza moderne come materiali quindi facciamo un mix tra quelle che erano le conoscenze di una volta e quello che abbiamo acquisito noi. E quindi è un impianto tutto nostro, diciamo. È caratterizzato dal fatto che noi vogliamo ottenere una, una certa sensibilità della riproduzione, una rifinitura, però anche con una dinamica realistica. Quindi se c'è una grande orchestra, un gruppo rock, uno insomma se vuole un po' alzare il volume lo fa. E questa è una delle cose più difficili da attuare soprattutto utilizzando delle potenze ridotte come con i triodi però dicono che ci riusciamo quindi eh, siamo contenti e per quanto riguarda la prima giornata del Roma ai fidelity che oramai volge al termine che cosa ci può dire come affluenza di pubblico come interesse manifestato eh, siamo rimasti molto piacevolmente sorpresi eh, a parte dall'affluenza che sarà sempre piena e, e questo insomma ci fa anche piacere vedere tanti appassionati, ma soprattutto un pubblico attento, appassionato e preparato, cioè praticamente il, le domande anche che fanno, l'entusiasmo che dimostrano, è, è, cioè, quasi commosso insomma, perché è stato proprio notevole, siamo molto contenti devo dire. Il prossimo appuntamento? Eh, questa è una bella domanda, non lo so ancora, abbiamo appena fatto partecipato tramite il nostro distributore vietnamita in Vietnam, a Hanoi, nella fiera, abbiamo fatto Monaco a maggio, il prossimo appuntamento non sappiamo ancora quale sarà di preciso, a prossimo maggio Monaco di sicuro, nel frattempo dobbiamo ancora decidere. Insomma. Grazie mille Amedeo. Grazie a voi, e sono contento e la, mi piace molto la vostra rivista. Sì. Grazie.